Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui finalmente in questo nuovissimo video, il primo video uscito dopo il raggiungimento dei 1000 iscritti, siamo in compagnia con By Tube. Salve a tutti ragazzi, benvenuti, anche io ho fatto da poco i 600 iscritti e vi ringrazio ovviamente e sono qui per collaborare, anzi per reagire insieme a World of Music Il primo singolo di Caparezza tra l'altro ragazzi rilasciato dopo quanto, non mi ricordo neanche quando è uscito l'ultimo disco di Caparezza L'ultimo album è uscito su non erro verso fine verso è stato nel 2017 E sono passati... Quattro anni. Ma stati quattro anni quasi ormai. Quattro anni e in genere, in genere la parezza è sempre stato abituato a farci praticamente aspettare tre anni di silenzio dopo la fine di ripartire con nuovi singoli. Infatti noi in questo momento reagiremo alla sua uh, ultima canzone. In questo momento che noi stiamo registrando è Mezzanotte 22, la canzone uscita. Perfettamente eh, a mezzanotte, e direi appunto di farla partire. Ovviamente, noi daremo le nostre considerazioni a fine eh, brano, così almeno voi eh, non vi perderete praticamente nessun secondo di questa canzone. Perfetto, attivo la canzone. Madonna, sento già il copyright sotto casa. È una notte che spia, è una notte di sguardi che addosso. Mi ricordi che l'altra no, come avessero visto il demonio? dentro di me così tanto che schizzo petrolio e il mio rito inizia a tico, ma non ho ma cunei nel corpo sono una larva sporca del mondo faccio a mano lo sopra quel tronco rischio un bel tronco e sarà tutto nuovo fuori di me è su mia spiego le ali o le guard una faccianza e sfuglia molto sperimentato dai, diciamocelo con tutta sincerità non è una cosa totalmente nuova che noi abbiamo sentito da Caparezza, ha sempre cercato di fare pezzi del genere ecco, con un po' di rap sopra, però allo stesso tempo con un po' rock alternativo per cercare di avvicinarsi più a altra gente possibile, così le persone possano capire un po' di più quello che lui sta cercando di dire anche se le persone non riescono a capire al 100% di quello che sta dicendo, resta comunque il fatto che se Caparezza al giorno d'oggi viene visto come uno tra i più punti di riferimento della musica italiana cerca sempre di passare sopra altri generi, non soltanto sul rap Vero. oh, musicalmente spacca Cazzo. ah, finito bene, considerazioni finali? allora, ci sono tante cose da dire innanzitutto è un singolo che vuole essere d'apertura rotto verso la fine della canzone lo dice chiaro e tondo che è un singolo d'apertura un singolo che dice il disco è solo iniziato tutto il resto è solo da scoprire e poi fa comprendere che questo album è una continuazione stilistica dei precedenti ovvero un mix tra rap e alternative rock cosa che abbiamo visto anche nella canzone Ocufene. Questa canzone, anche con un po' di alternative rock, ma allo stesso tempo con qualche synth che può... Il synth, per chi non lo sapesse, è praticamente la pianola elettronica che, che si trova appunto tra... tra gli strumenti. E... Piace, piace appunto questo stile di combinare anche un po' di eh, old school perché si sente effettivamente che è un po' tipo anni 90 tipo nelle discoteche infatti secondo me questo qua me lo immagino nelle discoteche questo, questo pezzo qua perché si sente che è molto da discoteca un singolo che vuole avere un bel significato però vuole essere anche molto commerciale simile a Benny Ballare in Puglia cioè, sono due canzoni completamente diverse però hanno in comune l'obiettivo di voler dare un messaggio ma renderlo a sottopiano infatti principalmente questa canzone cosa fa capire che l'intero album secondo me sarà molto introspettivo di capalezza sarà un ennesimo album introspettivo però avremo anche molta critica sociale come essenzialmente sarà questo singolo sia soltanto un'apertura e che dobbiamo aspettare singoli molto migliori molto migliori non si può dire quindi ci dobbiamo aspettare singoli migliori Un'introduzione a quello che avremo alla fine, sì, secondo me. Eh, non, Questo... non so, eh, per, non so per secondo me, questa qua non sarà un'introduzione. Secondo me, sarà il solito skit che noi vedremo sempre. Il skit per chi non lo sapete, sarebbe praticamente una sorta di eh, introduzione che possa essere soltanto con un instrumental per aprire tutto che ne so, tipo un palco. O magari un, uno skit può essere anche una conversazione. Uh, perché Caprezza Nei, ca nei Disco ha sempre fatto uh, piccole conversazioni Un po' tipo parodie, un po' tipo tra virgolette trollare Ma allo stesso tempo anche per farti entrare nel mood del disco Che ci sta effettivamente uh, far iniziare un disco così Ma in realtà io la vedrei più come ultima traccia Dato che e, cioè, di tradizione in realtà si fa quasi sempre così I primi singoli sono in genere la ultima o la penultima canzone del disco questo viene fatto anche perché, in modo che la gente sia spinta a comprare prima il disco, dato che le ultime canzoni le sentirebbe su YouTube solo alla fine. Beh sì. Beh sì, perché eh, effettivamente quando, qua, qua, quando, quando tu fai sentire il primo singolo, cioè non è che tu puoi partire con qualcosa che tu hai già ascoltato. Eh, devi partire prima con tutto ciò che tu non hai mai ascoltato e dopo alla fine entrare su quello che tu hai avevi già ascoltato. Quindi questa cosa è anche un po' una. Strategia di marketing? Se ci pensiamo, bene, bene. Io credo di non avere molto da aggiungere. Secondo me appunto al Massimo si potrebbe fare in seguito a una recensione dell'intero album quando lo ascolteremo tutto oddio in realtà, eh, in realtà è molto molto difficile dato che per uno come cara parezza ma anche avevo detto anche l'altra volta con Mario Cresce è molto difficile entrare in un disco del genere perché soprattutto bisogna avere anche un'ottima cultura e cara non si può dire per niente eh, che appunto non sia un uomo di cultura anzi L'ha detto appunto in varie interviste che appunto lui non cerca mai, ecco, di entrare nell'ottica di quello che è un vero rapper e di cercare, che ne so, di diventare uno che magari proviene dalla strada, proviene dal ghetto, eccetera. No, è semplicemente un artista. Ragazzi, non prendete la rappresso soltanto per un rapper, ma come un artista, se lui ha voglia di informare la gente su una cosa che lui era a conoscenza, lui lo dice. E questo secondo me che dovrebbe fare un artista. Vero. Un artista deve esprimere opinioni o emozioni opinioni o arte ed è quello che fa caparezza in moltissimi modi ed è per questo che l'ho sempre apprezzato tanto alla fine come um, produttore musicale, come produttore, di, produttore artistico, perché comunque anche nei suoi video si intravede molta arte, per esempio, banalmente e video di che bella gente, non spesso sì. non lo il video della mia parte intollerante si sì, si sì, assolutamente ho un video ben calcolato col tema che prende appieno il tema cioè, come mostrare di essere imprigionati se non stare in una prigione mobile cioè cazzo cioè è cioè, una cosa tanto semplice quanto ma azzeccate o, anche, eh, o anche, anche come che ne so tipo eh, aspetta Aspetta, com come cavolo, com aspetta, come cavolo, si chiamava quella canzone là? Ah sì, eh, io non ho capito un cazzo della vita. No, no, fa così. Io. Cioè, io, io della vita non ho capito un cazzo. Tipo, cioè... Eh sì, sì infatti, infatti, perché cerca di fare tipo un gioco di parole con io.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 sì, okay, e, e, e, e tra l'altro sare, sarebbe anche figo vedere se magari Caparezza in questo disco a differenza degli altri non si troverà da solo okay. e soprattutto mi, piacere, okay. mi, mi piacerebbe vedere adesso probabilmente molti di voi che guarderanno il video mi addieranno però io ci vedo anche un fitto con Fedez dove stavo a perdere Caparezza per rancore ragazzi Eh vabbè sì anche quello però eh, Perché allora io ti spiego anche perché mi è venuto Fedez Oltre che a rancore Fedez in dischi vecchi eh, ha diciamo cercato eh, Di ispirarsi un pochettino al personaggio di Caparezza Dato che si parlava anche E eh, soprattutto nel suo primo disco di debutto Riguardo la scelta del Expo, Expo 2015 eh, so, Soprattutto de delle case popolari del Della poca organizzazione Secondo il suo parere riguardo lo stato italiano Tutta roba, per poi alla fine semplicemente richiuderlo con il, un brano chiamato Penisola che non c'è. Del cazzo Federico, la metti sul sociale. No, no, no, è bellissima sta canzone, sono contento che tu la conosca. Certo che la conosco. Però Vabbè. È tutta cultura rap di quel che pensi. E an <coughs> anche se noi non sappiamo neanche se questo album non sarà un po' un vero e proprio album, ma sarà un EP per chi non lo sapesse Extended Play che tu fai uscire una traccia mese dopo mese non so se sarà così o magari sarà un album proprio al completo anche se secondo me in 4 anni avrà sicuramente prodotto tante cose aspetto ancora molto bene, ragazzi. questa reaction ah no no fatemi concludere con una cosa scrivete nei commenti chi si ricorda di Mickey Mix Ciao, bravo, bravo. Lasciate più di 50 like per questa situazione, vi prego, se la merito. Ragazzi, lasciate più di 50 like e io ed Henry faremo un video in cui parleremo di Mickey Mix. Adesso, esatto. dai. Oddio, gu guarda che tu ci scherzi, ma in realtà non sarebbe neanche male. Infatti, ma infatti non ci sto scherzando, lo facciamo davvero se con i 50 like. Eh, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, il canale di Angelo e di tanti altri lo trovate in descrizione, sotto in descrizione trovate non soltanto il server del bene comune e anche il suo server principale, ma anche il suo canale Twitch, che vi lascio sempre in descrizione, anche nel primo commento, così almeno lo facciamo arrivare, penso, a 200 follower e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye, vi saluta anche, bye Angelo.